buon a tutte oggi è un video un po diverso dal solito è un video di presentazione filati chi mi segue sui social sa che eh, sul sito di un centando con i filati e presso la merceria coleti sono arrivati dei filati nuovi invernali della mistrico in totale sono 5 e io voglio mostrarveli tutti in tutti i colori anche se di un articolo mi mancano due colori me li sono dimenticati in negozio però non vi preoccupate perché sul sito ci sono tutti allora direi di andare di corsa perché altrimenti questo video come al solito durerà tantissimo e io invece voglio essere eh, breve concisa e mostrarvi soprattutto i filati come primo filato che voglio mostrarvi è questo che si chiama ispanico vi faccio vedere già la cartella colori e il progetto di Giuliano Marelli allora, è bellissimo, premetto, il gomitolo è questo qui, non è spizioso? troppo carino sembra uno di quei tubi dove eh, almeno per i giovani e eh, quelli se avete figli soprattutto lo sapete che sono delle casse, mu sono delle casse musicali trovo questo gomitolo veramente molto molto sfizioso ogni gomitolo è da 100 grammi misura 100 metri e c'è da leggere perché altrimenti non, ah, non, non, non, non, non mi ricordo ed è nel formato dal 45 per lana merinos 40 per cento 15 per io ho diversi colori qui vi ve faccio vedere c'è questo che è il colore lilla c'è questo che è il colore e eh, sì, c'è questo che è il colore petrolio eh, io adoro questi due colori ma devo ammettere che sono rimasta piacevolmente colpita anche da altri due colori che sono il blu e questo tortora trovo veramente carini ma come vi ho detto come vi ho fatto vedere anche nella foto eh, di prima della rimetto ci sono anche altri colori c'è il rosa antico c'è il marrone e c'è anche un celeste allora con questi filati che cosa si può fare Marella ha fatto un bellissimo maglioncino io sicuramente con o l'ottanio o il blu andrò a fare una copertina per bambini per neonati vorrei regalarlo a una mia amica e eh, quindi farò sicuramente una copertina ma credo che utilizzando il marrone forse unendolo anche a lilla, cioè scusatemi il tortolo, unendolo anche a lilla potrei realizzare una bella giacca so che molti di voi aspettano il cappottino, sia i ferri che all'uncinetto con il cappuccio questo come filato lo vedo perfetto per fare il cappottino all'uncinetto con il cappuccio quindi penso che lo opterò per questi colori, sono ancora un po' decisa ma naturalmente poi vi farò sapere è un filato veramente bellissimo, eh, io lo trovo molto morbido ed è molto ritorto quindi perfetto per poter fare appunto un cappotto, quindi questo è il primo articolo Secondo articolo, scusatemi Devo sparire che ogni tanto mi cadono le cose il secondo articolo che vi voglio mostrare è il mio preferito in assoluto, si chiama Giugiola, anche in questo caso Marelli ha fatto un bellissimo maglioncino e questi sono i colori presenti ehm, sia, sia sul sito che in negozio. Sono uno più bello dell'altro, adesso ve li voglio far vedere e vi dico anche la composizione. Allora, ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 130 metri ed è questo, è un po' peloso, ha queste tonalità molto invernali, molto autunnali bellissimo, cioè sono dei colori adattissimi proprio per questa stagione ed è formato, dove vado a leggere: 62% poliestere, 25% lana merino, 8% microfibra PC e 5% mohair è morbidissimo, io lo adoro e con questo filato vi dico già che sicuramente farò un vestitino anche perché, oh, scusatemi il mio gesticolare sempre Anche perché uh, è da tanto che non faccio dei vestiti Quindi sicuramente un vestito Con questo filato lo andrò a fare Devo scegliere ancora il colore Ma uh, penso che opterò per questo Che è il rosa antico È molto carino E secondo me un vestito con questo colore Veramente carino Ma altri due colori che io vi consiglio Questo è il grigio cielo Ed è molto bello anche questo Ma io vi consiglio altri due colori Che sono veramente spettacolari E sono il nero che so già che mi direte di non fare il tutorial perché non, non riuscite a vedere, mi dispiace tantissimo perché mi piacerebbe tanto poterlo usare. E poi abbiamo il, il viola, il rubino e anche il rubino è bellissimo, questo con un maglioncino di questo colore è la fine del suo e sono i colori che più mi piacciono, però ci sono anche questi altri tre colori che sono veramente molto carini. Abbiamo questo che è l'arancione, um, scusate, leggo per non che non vorrei dirvi un colore diverso, carino molto anche questo abbiamo il naturale e questo penso pure che lo utilizzerò per fare un maglioncino e abbiamo anche il blu che anche questo è veramente bellissimo, mi piacerebbe realizzare con questo eh, una maglia top down in modo tale da poterci indossare sopra lo scaldatore che ho fatto con il pacific quindi questo è il secondo articolo terzo articolo il new cinchilla color anche in questo caso vi faccio vedere la cartella colori spero che si veda e il progetto che ha fatto Marelli una t-shirt c'è scritto t-shirt sì, è molto molto bella è molto molto morbida sapete new, chi ha usato il New Cinci sa quanto sia morbido e il uh, Cinci la Lux Color ha la particolarità di avere il lux all'interno i gomitoli sono un po più piccoli ve li faccio vedere eccoli qua perché la, eh, sono gomitolati in maniera diversa Essendo un filato più sottile rispetto al mio cincillà Però ogni, ogni, questa mini ciambella sembra così piccola Ma in realtà sono 100 grammi e sono 170 metri E infatti Marelli il suo progetto l'ha realizzato usando 4 di questi gomitoli E vedete all'interno il looks Non è spettacolare? Ci sono diversi colori Io adesso vi faccio vedere quelli di cui mi sono innamorata Che sono questo marrone con il... Beige e questo che se non mi sbaglio è il vi, lilla, sì, lilla, bellissimo anche questo. Ma ci sono anche altri colori, quello che vi ho mostrato prima era il marrone con l'arancione. Questo è il uh, celeste però ci sta anche un celeste più scuro, che in questo momento non ce l'ho, è uno di quelli che mi sono dimenticati e c'è anche questo per fare una cosa un po' più colorata eh, perché so che alcuni di voi amano i colori un po' più eh, estrosi quindi questo è perfetto, è un um, giallo con il verde, che c'è anche del verde scuro e anche questo è con il lame anche questo filato morbidissimo e io l'adoro cosa fare con questo filato? allora, sinceramente sono un po' indecisa mi piacerebbe creare un altro certo tipo come quello ha fatto marelli eh, ma anche tipo una, un classico capotti, eh, maglioncino devo ancora un po decidere devo ancora un po studiarmi i vari progetti poi sapete che poi uno prende un filato in mano ha un progetto e poi ne esce tutto un altro invece il filato che è perfetto per cui farò sicuramente il cappottino ai ferri e eh, se riesco a metterci anche il cappuccio vediamo un po perché questo filato è un po particolare eh, quindi non so se mi ci troverebbe bene ad avere il cappuccio con quel tipo di filato però sicuramente un cappottino ai ferri ed è con il concetto color. Anche qui cartella colori e vi faccio vedere il progetto di Marelli. Ha fatto una giacca anche lui con i ferri, con il cappuccio. Il colore che ha usato lui è questo qui. Ecco, ve lo faccio vedere. Che è questo che ha lo sfumato eh, mattone verde? E vi dico un po' come è fatto. Allora, ogni gomitolo è da 100 grammi in misura 120 metri. Ah, non vi avevo detto una cosa: il New cincilla là è. 95 micofibra 5 poliessere: cinci poliestere scusatemi, lux scusa me l'avevo dimenticato. allora concerto color dicevamo 100 grammi 120 metri 46 lana merinos 38 poliammide e poliamide 16 micofibra ed è questo bouclé alla fine io ho già addocchiato dei colori, questo lo userò ma per fare un poncio, perché mi piace avere un poncio. perché le sfumature ah, vedete dalla mh, tabella colori, sono molto autunnali quindi mi piacerebbe fare un poncho e vi dico già che con questo colore io realizzerò un poncio. mentre Uh, il cappottino sono un po' indecisa. Uh, di sicuro non utilizzerò questi due colori perché uh, poi il cappottino lo potrei abbinare poco. Quindi il viola e l'azzurro li userò sicuramente magari per fare qualche maglione. Ma. I colori che invece sono un po' indecisa per poter realizzare il cappottino sono questi due, che sono i colori un po' più classici, un po' più abbinabili. Io adesso spesso di nero, di nero e di grigio, ma anche sul verde, e come in questo momento non mi vedete, ma sotto un pantalone verde perché si abbina alla creazione, e quindi questo rosso sarebbe perfetto. Però, se voglio abbinarlo proprio su tutto, penso che opterò per il classico grigio. In realtà, c'è anche un altro colore che non mi dispiace, che è questo però anche qui avrei un po' più difficoltà ad abbinarlo. Um, il colore è veramente carino perché abbiamo questo arancio spento con il viola ed è molto carino anche questo, ma sono più orientata a fare il cappottino con questo detto ciò rimane un, un ultimo filato che io ho già lavorato in realtà l'anno scorso per la Mistrico quest'anno eh, Giuseppe ha deciso di prenderlo non ho la slide per farvi vedere la cartella colori però vi mostro ogni gomitolo e si tratta del bretone eccolo qua se ricorderete io l'anno scorso ho fatto due creazioni eh, il maglioncino che ho fatto all'uncinetto e quella sorta di poncio ehm, con il colore era questo sì sì il colore era questo questo qui è eh, quel poncio con ferri e uncinetto eh, anche quest'anno questi li utilizzerò soprattutto per fare Uh, non i classici maglioni ho detto che questo già c'è sul canale potete andarlo a riprendere e, e, e farlo eh, ma farò sicuramente un bello sciarpone qualche cappellino qualcosa di un po' particolare che sul sito non faccio quasi mai in molte mi dite ah non fai mai scialli ah non fai mai cercherò di fare un po' tutto quest'anno come vedete sono già partiti più video con i ferri cercherò di uh, variare di più sul canale allora però voglio dirvi un po' la composizione qui ogni gomitro è da 100 grammi misura 135 metri Ed è 65% lana merino 20% acrilico 15% poliestere e sapete che è morbidissimo Io il maglione che ho fatto l'anno scorso L'ho indossato parecchio L'ho adorato perché è veramente molto caldo Allora i colori disponibili sono questo Che questo, ha questo sfumato marrone, lilla Un grigio molto molto carino e particolare Abbiamo lo sfumato del viola e del lilla anche questo molto carino ma il colore che mi ha stupito vedendolo dal vivo è questo verde devo dire che è veramente molto particolare e carino diverso da quello che mi aspettavo quindi credo che questo eh, sarà uno dei filati che sicuramente utilizzerò Altro filato molto carino, molto particolare, è questo ehm, che io ho definito eh, tramonto, infatti sul sito l'hanno chiamato filato tra, eh, colore tramonto perché mi ricorda i colori del tramonto, c'è cioè questo rosso, arancione, c'è cioè questo marrone, eh, questo giallo del sole che cade, quindi mi è venuto in mente, mi sembra il colore del tramonto il suo sito lo trovate come colore tramonto molto carino secondo me questa una maglietta viene, un maglioncino viene veramente veramente molto bello e ci sono altri due colori un altro colore spettacolare classico ma veramente bellissimo questo oceano perché l'ho definito cerno, però in realtà sono sfumature di blu. Perché vedete ha degli sprizzi anche viola. Non so se si riesce a vedere, ma vi posso assicurare che dal vivo questo colore e questo sono spettacolari. L'ultimo colore è un colore classico che è quello dello sfumato grigio e nero: no, grigio chiaro e grigio scuro. Il nero non c'è. Quindi, questi sono i 5 scusate i cinque nuovi articoli che sono arrivati su, sulla, sulla, nella merceria Coleti e sul sito quindi li trovate e li trovate in tantissimi um, um, tutti i colori che avete visto ci sono anche gli altri due che vi ho detto che non ho no, del Cincilla Color eh, quindi sbizzarriamoci perché quest'inverno ho veramente tantissime idee eh, da realizzare quindi sono contentissima che questi filati mi daranno la possibilità di realizzarne veramente tantissimi noi ci vediamo a prossima Video tutorial, spero di non avervi annoiato, di non avervi fatto una festa tanta di chiacchiere. Lo so, sono logoroica alcune volte, però ci tenevo tantissimo a mostrarvi. Detto ciò, un bacio a tutte e ci vediamo alla prossima.